Eh, siamo lavoratrici della Metronic Invatec ci hanno annunciato la chiusura dei nostri siti produttivi siamo in sciopero dal 7 giugno 2018 eh, continueremo finché non avremo una risposta positiva eh, abbiamo attivato una cassa di resistenza per sostenere le persone che stanno facendo sciopero e che si ritroveranno il prossimo mese senza stipendio eh, Dateci una mano, siamo solidali anche con i lavoratori di altre realtà che vivono la nostra stessa condizione, quindi solidarietà anche per i lavoratori della Beccart. Eh, cassa di resistenza. Eh, la cassa di resistenza, eh, abbiamo un conto corrente su cui eh, fare i versamenti, Inoltre abbiamo una piattaforma internet sulla quale eh, si chiama Presidio Metronic Invate alla quale è possibile fare dei versamenti e vi aspettiamo qui al Presidio permanente 24 ore su 24 a Torbore Casaglia via Industria 28 eh, nel quale vi aspettiamo se volete anche portare i vostri contributi e la vostra solidarietà siamo sempre qui giorno e notte. Eh, la Metronic, non ci tocca ora! ora, ora. ora.